capitolo 6, 7, 8, 9 quindi 4 capitoli resto, quindi troppo. però nonostante questo noi possiamo comprenderne il messaggio teologico e fare dunque una lezione corretta pur non avendo tutti i testi prima di parlare questo diluvio, teniamo presente che gli ebrei non sono in questo caso delle persone originali, hanno copiato. In Mesopotamia già dal 2900 circa c'era un bellissimo ciclo chiamato ciclo di Dil Damesh, molto lungo, dentro a questo ciclo c'è un tizio che Ghirigamesh contatta che si chiama Bhut Nabishtin, traduzione Noè. Bhut Nabishtin è il Noè della Mesopotamia. Ghirigamesh, dopo la morte del suo amico Nkidu cerca la vita. Lui è rimasto impressionato a vedere il suo amico, freddo, bianco, con la bocca spalancata, con le mosche che gli giravano dentro il bocchio, e è rimasto ripilato dalla scena e disperato in cerca l'albero della vita. In questa ricerca affannosa incontra questo vecchio santo, il quale è stato protagonista del diluvio universale. E spiega che la parola, la parola, la parola, ma è stato sommerso da lui. Lui questo nome. Noi notiamo allora che il diluvio fondamentalmente è la rielaborazione di questo segmento dell'epopea di tutti. Non è, dunque, un racconto originale. È un racconto copiato ed elaborato. Questo è un primo dato che va chiarito. Un secondo dato che va chiarito è questo. Per davvero è accaduto un diluvio universale? Il testo biblico dice che le acque hanno superato di 15 cubiti, le vette più alte dei monti. 15 cubiti vuol dire sette metri e mezzo. Cubito e mezzo metro. 15. Quindi anche le persone più alte, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu affogate. Ora provate ad immaginare il nostro globo terraqueo con tanta acqua, tanto da essere superiore all'Everest, o Ivrist che si dica, di sette metri e mezzo. Diventa un sconquasso per il sistema solare. La Terra non solo affoga, ma si sottrae all'orbita gravitazionale del Sole cade, puff, troppo pesante. Allora questo diluvio come lo possiamo comprendere? Non si può comprendere come fatto fisico, senz'altro deve essere stato ispirato da qualche episodio terrificante, molto ampio, ma comunque localizzato. Ed è servito allo scrittore sacro per una grossa riflessione teologica. Ma non pensiamo al fatto materiale del diluvio come universale. No. Chiaro? È un racconto che vuol dire qualcosa, ma non è un racconto che vuol dire che è accaduto. Questo diluvio, e come una specie di bolla è un diverticolo del racconto, perché il vero racconto sarebbe la genealogia del capitolo quinto. Arrivati a Noè, la formula della genealogia di Noè si rompe, si spacca. E dentro viene infilato questo grosso ciclo di quattro capitoli che narra il diluvio. Poi la genealogia di Noè si completa. Infatti io vorrei farvi notare questa specie di irregolarità. Andate alla linea 24. Alla linea 24 siamo in piena genealogia prediluviana. Per il momento non preoccupatevi, ci torneremo sopra. Osservate solo lo schema. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio, dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni, poi Enoch camminò con Dio, manca l'accento, e non fu più perché Dio l'aveva preso. Questo è un patriarca irregolare, perché solo di lui viene detto così. Mentre invece Matusalemme rientra nella formula fissa, normalissima. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato l'Amec, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni. Che barba! E poi morì. Se voi prendete questa genealogia, sostituite il nome del patriarca, sostituite il nome del figlio e sostituite il numero degli anni, voi avete lo scheletro della genealogia, provate infatti ad osservare quella di Lamech. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè. E poi abbiamo una piccola amplificazione dicendo, Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto, va bene. Lamec, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamec fu di 787 anni, poi morì. È una specie di timbro dove ci sono spazi liberi per mettere il nome del patriarca, gli anni, e il nome del figlio. È un timbro che si ripete. Se voi notate, per Noè... C'è qualcosa che non funziona. Siamo alla linea 35. Noè aveva 500 anni quando generò Sen Kameyafet. Vedete che siamo al capitolo quinto, vero? Capitolo quinto, versetto 32. Adesso fate un salto alla linea 37. Alla linea 37 voi avete Noè visse dopo il diluvio 350 anni, l'intera vita di Noè fu di 950 anni, poi morì. Ma avete visto che numero di capitolo ha questo versetto? Capitolo 9, versetto 28. Il che vuol dire che tra la linea 35 e la linea 37, che forma la formula tutto sommato non regolarissima, ma comunque appartenente alla genealogia del capitolo V, questa formula viene spaccata a metà e lì viene inserito il ciclo del diluvio. Dunque il ciclo del diluvio noi lo troviamo dentro un'antichissima tavola genealogica. Questo è un primo dato per capire il diluvio. Allora noi ci fermiamo un momentino. E ci chiediamo che valore hanno queste tavole genealogiche. Certamente queste tavole genealogiche hanno il valore di un racconto storico: fondamentalmente, come se noi dicessimo Mazzini, giovane Italia, Garibaldi, Cavour. Mostracion di Vittorio Emanuele II, Pio IX. Noi abbiamo detto dei nomi, ma di fatto abbiamo fatto un brevissimo riassunto di ciò che è successo due secoli fa come fenomeno storico che chiamiamo inizi del Risorgimento. Perché il Risorgimento, ci dicono gli storici, finisce con la guerra del 1518. Certamente per noi, che conosciamo bene il Risorgimento, questi nomi sono dei punti a cui agganciare diversi fatti storici. Ma noi non li diciamo, li sottintendiamo, perché si dà per scontato che tutti li conosciamo. Questa è la genealogia. Si mettono i punti principali, non si dice più di tanto perché si dà per scontato che chi legge questa genealogia abbia la tradizione orale in parallelo che gli ricorda chi era Matusalemme, chi era Enoch e via discorrendo. Persa la tradizione orale, c'è rimasta la genealogia che noi non sappiamo più decifrare. Quindi c'è il testo, è come se avessimo lo scheletro ma ci manca il corpo. Abbiamo il guscio della lumachina, ci manca la lumachina. La genealogia è un guscio, è vuoto. Manca la tradizione orale. Non capiremo mai, se non quando saremo nel regno di Dio, che cosa c'era dietro a questi nomi. Lo stesso fenomeno succede per il Nuovo Testamento. Se voi andate al capitolo primo di Matteo, e al capitolo terzo di Luca, voi avete due lunghe genealogie infinite. Di alcuni nomi sappiamo qualcosa, ma di altri sono dei perfettissimi sconosciuti. Come mai gli evangelisti li hanno infilati dentro? Nella Chiesa nascente c'erano degli episodi tramandati oralmente che erano legati a questi nomi. Persa la generazione della Chiesa nascente, praticamente persa la Chiesa ebraico-cristiana nel 70 d.C., Dio Bisi, persa la tradizione orale, queste genealogie sono diventate dei gusci senza la lumaca. Per cui noi oggi ci troviamo con questo lungo elenco nel capitolo primo di Matteo, capitolo terzo di Luca, si balbetta qualcosa, ma il vero racconto che sta sotto Nessuno lo conoscerà più. amen A meno che non ci sia stato qualche buon tempone, che so io all'epoca della fine del secondo tempio, qualche cristiano che ha buttato giù degli appunti, questi appunti sono stati inghiottiti dal deserto, e aspettiamo che questo deserto risputi fuori questi papiri o queste pergamene. Ma per il momento è solo una fantasia. Quanti tipi di genealogie conosciamo nell'Antico Testamento? Troppe. Se volete prendere una ingozzata di genealogie, incominciate con il Libro delle Cronache. Il primo Libro delle Cronache ha circa i primi 12-13 capitoli, oh... quando io voglio dare una penitenza a un monaco, le dico di leggere i primi dodici capitoli del primo libro delle cronache, soprattutto se è giovane e non ha mai letto l'Antico Testamento. Cosa dice, va bene, reverendo, si sì, dico, dopo te vedrai cosa che ti capita. Nomi, solo nomi, di una nauseabondezza infinita, se esistesse in italiano. Noi ci troviamo nei primi undici capitoli della Genesi con tre genealogie due sono le più importanti e si trovano prima del racconto del diluvio e dopo e io vi ho riportato due segmenti della genealogia prima del diluvio un segmento e l'altro segmento della genealogia dopo il diluvio e se notate sono di due tipi diversi la prima si dice genealogia formulare la seconda genealogia narrativa, perché mentre la prima risponde fondamentalmente a una formula costruita ad hoc, l'altra sarebbe una specie di commento, o meglio contiene nella genealogia semplice per genealogia semplice si intende solo la lista dei nomi. Ogni tanto questa lista viene interrotta da un commento. Questo commento dà una piccola scheggia storica alla genealogia semplice. Quindi abbiamo la genealogia più antica, che comprende solo l'elenco di nomi e la più asciutta, quella dalla quale non si ricava proprio niente. L'evoluzione di questa prima forma letteraria è la genealogia narrativa, dove c'è qualche piccola scheggia, e noi vedremo qualche esempio nel secondo brano, e poi c'è la terza forma letteraria, che è la genealogia formulare. È un modo nobile, elaborato, di presentare la genealogia semplice perché non si dice niente essendo la formula uguale per ogni protagonista della genealogia anche sotto profilo cronologico queste sono eh, catalogate nell'ordine che vi ho detto le più antiche solo nomi quelle successive qualche nome i nomi con qualche scheggia storica e poi, da ultimo, queste genealogie formulari che facevano parte probabilmente degli archivi regali, non, per esempio, della memoria di un clan. Eh, non mi ricordo più come si chiamasse quel film, ma veniva presentato Abramo con il figlio Isacco e Abramo aveva un lungo bastone. E Abramo insegnava ad Isacchino a leggere i nomi che c'erano nel bastone. Questa era l'antica formula delle genealogie semplici. Nel bastone del capo si scrivevano i nomi dei grandi antenati. Questo bastone passava da padre in figlio, naturalmente all'interno del clan, in modo da mantenere la memoria. Allora lì abbiamo le genealogie semplici che fanno parte di questa raccolta familiare. Mentre invece le genealogie formulari sono, senz'altro, genealogie di tipo regale. Cioè negli archivi del re si scrivono queste formule per fare memoria. Detto questo, che significato hanno queste genealogie all'interno dell'economia della storia della salvezza? È un po' difficile dirlo. È un po' difficile dirlo. Proviamo ad osservare una cosa che ci colpisce è il numero degli anni. Matusalemme 969 anni. Uno si. Governazione, Neanche con la colazione, allora. <ride> e pensate invece che i dati statistici ci dicono che la vita, più andiamo indietro, più era corta come vita media. Allora qui c'è qualcosa che non va. Se voi prendeste, per esempio, le genealogie delle tavolette con i formi, le cosiddette genealogie mesopotamiche, 127.000 anni, 180.000 anni, proprio. Allora, dietro a questi numeri così esagerati, si nasconde un qualche cosa che ci sfugge noi sappiamo che gli antichi adoperavano i numeri per dire concetti e avevano delle chiavi di lettura e noi queste chiavi non le abbiamo quindi continuiamo a mettere i numeri senza capire che valore abbiano questa abitudine di dire cose con i numeri... lo trovate anche nel Nuovo Testamento... il numero della bestia... è 666... 666... vero? ma fin là... ci arriviamo anche noi... il 6 è il numero dell'imperfezione... moltiplicato per tre volte... cioè... ripetuto tre volte... 666... viene fuori 666... Allora è la perfezione della imperfezione, è il massimo dell'imperfezione, chiaro? Non occorre grande cervello per capire quelle cose lì, ma quando nel capitolo 21 di Giovanni si dice che hanno pescato 153 grossi pesci, qui casca l'asino, perché è un pochettino più difficile. E allora i neotestamentaristi hanno cercato di trovare il significato scrivendo in aramaico alcune frasi. Siccome voi sapete che nell'antichità non esistono i numeri, ma sono le lettere dell'alfabeto i numeri, quindi scrivendo numeri viene fuori una parola. Allora hanno provato in tutti i modi a scrivere delle parole le cui letterine come somma facessero 153 e una, padre Lagrange ci è riuscito, una frase dove eh, si trova la kahal Ahab, la comunità della Gape, detto in italiano, di fuori 153, la somma di queste letterine da 153, che avessero voluto dire proprio questo? Chi lo sa, i dati ci sono, però ci manca la chiave. Su altri piccoli scherzi siamo abbastanza informati, signore basta sette volte, no, 70 volte sette, numero per il suo multiplo vuol dire totalità. Ecco, queste piccole bricciole di conoscenza le abbiamo, ma la chiave di volta per capire tutti questi numeri, no. Quindi permane un enigma queste, gene queste genealogie che abbiamo nella Bibbia, permangono un enigma. C'è un'altra cosa che si può però dire su questo testo. Noi sappiamo che nel mondo biblico, come nel mondo coevo, si diceva di una persona anche giovane, anche giovane, si diceva tu sei un anziano. Ecco perché abbiamo nella chiesa i presbiteri di 24 anni. Ma questo non solo oggi. Anche nella chiesa nascente il giovane prete veniva chiamato vecchio. Perché dovrebbe essere saggio. Prendendo questa strada ci si è accorti che ci sono delle espressioni strane, soprattutto nelle tavolette, con i formi, dove si dice tu hai cent'anni, poi si viene a scoprire che questo tizio che ha cent'anni non aveva cent'anni, perché aveva ancora i figli piccolini, lui era giovane, aveva tre mogli, stava aspettando ancora bambini, beh, insomma uno non ha cent'anni. E nasce l'ipotesi, perché davano questi numeri alti di età a uno che non aveva un'età di questo genere? Qualcuno aveva ipotizzato che invece di indicare anni indicavano mesi, ma anche se fai il conto 100 mesi che ti danno 10 anni, Sì, c'è qualcosa che non funziona neanche lì. E l'unica ipotesi che per il momento sta in piedi è il concetto sapienziale. Cioè tu hai acquisito tanta sapienza quanta ne occorre a una persona normale e quanta una persona normale per acquisirla necessita di vivere cent'anni. Allora una persona normale che vive cent'anni acquisisce tanta sapienza quanta ne hai tu adesso. Tu adesso cosa hai? 25 anni? Va benissimo. A me non mi interessa l'età anagrafica, ma vedo che tu hai acquisito equilibrio, profondità, maturità, come se tu ne avessi 100. E allora queste cifre spropositate potrebbero dire una cosa del genere. Ha acquisito tanta sapienza quanta ne acquisisce una persona normale in 969 anni. Non è una soluzione ottimale. Perché? Che differenza c'è fra dire 669 e dire 670, scusa? A livello di queste cifre, un anno in più e un anno in meno non crea difficoltà. Vuol dire che non abbiamo imbroccato la strada della soluzione. ci sia dietro il problema della reincarnazione, questa nel mondo mesopotamico non viene conosciuta. Potrebbe essere un'ipotesi però, ma è strano, sarebbe l'unico caso in cui noi avremmo il sospetto della reincarnazione, ma in nessun documento, nessunissimo fino ad oggi, si trova questo concetto. Comunque resta un enigma, ancora, nonostante questa spiegazione. Ce n'è una terza di tipo teologico, che è una spiegazione che anche voi potete benissimo fare. Voi notate che man mano l'umanità va avanti, man mano pecca, gli anni calano, più si pecca più si cala, e peccato cresce. Quindi più il peccato cresce, più gli anni vengono diminuiti. Ed infatti si arriva alla genealogia del capitolo 11, che io non vi ho riportato, sarebbe la terza genealogia della preistoria della salvezza, dove si giunge alle età nostre, dove si dice che il massimo che l'uomo può vivere è 120 anni. Altro non si può dire di queste genealogie. Dunque noi abbiamo, se accettiamo quest'ultima interpretazione dicendo siamo ignoranti, abbiamo intuito che ci sono altre due strade ma non, non riusciamo a percorrerle perché ci mancano gli strumenti, se accettiamo solo la spiegazione teologica già questa è sufficiente per capire che il diluvio si colloca dentro a una storia di peccato molto grave, dove dunque noi abbiamo la vita che si accorcia sempre di più e il male che cresce in maniera opposta sempre di più. Bene, questo diluvio che noi adesso eh, incominceremo ad esplorare, questo racconto è un racconto un po' biricchino. È un raccolto un po' birichino perché se voi leggete con attenzione il testo, il testo è incoerente. Vi faccio un piccolissimo esempio, proprio una robettina da niente. Andate alla linea 83. Di quanto vive, di ogni carne introdurrai nell'arca tenete presente due di ogni specie per conservarli in vita con te siano maschio e femmina degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie, di tutti i rettili della terra secondo la loro specie due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. È chiaro il concetto. Un gallo e una gallina, un toro e una mucca, basta, una copia. E voi credete che sia pacifico? Provate a fare questa piccola fatica. Andate alla linea 88. Il Signore disse a Noè, Nell'arca, entra nell'arca tu, con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale mondo, prendine con te sette paia, il maschio e la sua femmina. Degli animali che non sono mondi, un paio, il maschio e la sua femmina. Ma come? Se, se una manciata di versetti poco prima hai detto una coppia per ogni specie, adesso cambi le carte in tavola, bisognerebbe allargare l'arca. Perché se delle specie cosiddette monde ne devi caricare sette coppie, c'è già qualcosa che non funziona. Il che ci sta a dire che questo racconto è stato fatto in più tappe. Quindi è un racconto pieno di rattoppi. C'è il racconto antico, quello più, più lontano, che fa durare il diluvio circa 40 giorni. E poi ci sono queste toppe, messe successivamente, che invece fanno diventare il diluvio lungo un anno. Infatti quando, Mosè, scusate, quando Noè inizia l'avventura del diluvio ha una certa età e quando finisce ha un anno in più e quindi dura un anno. Non sapete perciò se questo diluvio dura 40 giorni o duri 360 giorni, secondo l'anno ebraico. Non sapete se nell'arca nell vengono portati animali a coppie, oppure per gli animali puri sette coppie, per gli animali non puri solo una coppia. Non si sa. È un disastro. Questo disastro è interessante perché vuol dire che il testo è stato più volte riscritto e se è stato riscritto vuol dire che è stato molto meditato, è stato molto fatto attenzione, è stato oggetto di molta attenzione per più generazioni e quindi sotto il profilo teologico questo testo deve aver parlato moltissimo agli uomini di allora. Non ci meravigliamo dunque di queste toppe che creano contraddizioni le une con le altre. Ecco, fatta questa Premessa, adesso noi possiamo tranquillamente procedere ad alcuni tipi di osservazioni. Proviamo a vedere i prodromi, cioè da dove nasce il diluvio. Siamo alla linea 59. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio Videro che le figlie degli uomini erano belle, e non è colpa vostra, e ne presero per mogli quante ne vollero. Detto così, sembra niente, ma se ricordate, il progetto iniziale della creazione era un uomo una donna. L'autore non dice più di tanto, ma dice qui siamo fuori dal progetto degli inizi. Protagonisti? Le donne. E dall'altra parte? I figli di Dio. E chi accidenti sono questi figli di Dio? In ebraico figlio si dice Ben. Lo stato costrutto, figli di Bene. Dunque figli di Dio si dice Bene, Elohim. Chiaro, Bene, Elohim. Il Bene, se ricordate, è come Yeme. È lo stato costrutto. Invece che Banim, Bene. Banim sarebbero, sarebbe il plurale regolare. Bene, lo stato costrutto del plurale, Elohim, il nome retto, che però resta intatto mentre cambia il precedente. Erano gli angeli. I Bene e Elohim sono gli angeli. Nel mondo biblico si pensava che l'angelo avesse una sua corporeità. Per questo motivo... I teologi fino al 1700 si sono chiesti se questa corporeità risponde al modello maschile o al modello femminile. Voi ridete, ma se venite con me in Romania, quando i bambini fanno il presepio è bellissimo, perché tutti gli angeli hanno il seno. Sono donne. Perché nel mondo orientale, della chiesa orientale, è rimasta la convinzione che gli angeli siano delle ragazze. Capite da dove viene il concetto di uri musulmane? Gli angeli musulmani sono donne. Ma da dove viene questa idea? Dal cristianesimo orientale. Possiamo ridere, sorridere, e sappiate che sono stati i cristiani ebioniti di Medina a scrivere per Maometto il Corano. Il Corano lo dobbiamo catalogare fra le opere cristiane. Rassegnatevi, sarà un'opera di una comunità eretica, ma erano cristiani e hanno passato tutte le convinzioni cristiane dentro al Corano, tra le quali questa realtà angelica di tipo femminile. Bene, torniamo a noi. Il Padre Eterno, di fronte a questa situazione in cui è stato disobbedito un suo mandato, reagisce. Allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Chiuso. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo, anche il bestiame, e i rettili, e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa della faccenda dei giganti e degli eroi non vi dice niente? No, non importa. C'era un ragazzino biondo dagli occhi celesti e dal bel aspetto, dice il primo libro di Samuele. Si chiamava Davide, il quale combatté contro Golia. Cioè noi abbiamo nel mondo orientale, il fenomeno del gigantismo. Ci sono diversi testi che ci parlano di questa. questi tocchi del Marcantonio che sovrastavano di molto eh, gli altri uomini, tenete presente che l'orientale è piccolo. Qui i medici dovrebbero spiegarci come mai questi cromosomi saltano di qua, di là, uno diventa grande, gli altri restano piccolini. Non so. Sì, in fialletta in farmacia. <ride> è anche simpatico, ma non è vero e l'ebreo resta tremendamente impressionato dice, da dove possono venire? e allora nasce questo tentativo di fare eziologia cioè di tentare di dare una spiegazione al presente rimandando la causa al passato e dicendo c'è stato qualche cosa di strano fra i figli di Dio e le figlie degli uomini. Dal loro incrocio nasce questa straordinarietà che è gigante. È un modo di spiegare, ovviamente. Ma l'interessante è che questo, questa realtà che loro vedono viene interpretata come una testimonianza di un disordine iniziale dell'umanità. Quando noi parliamo di peccato originale, diciamo un concetto brutto, perché lo astraiamo, lo facciamo diventare principio e gli diamo una consistenza che di fatto non ha. Noi possiamo capire la gravità di questo peccato non perché conosciamo il peccato originale, ma perché ne conosciamo la riparazione, che è la morte di Gesù. Vedendo quanto è costato il riparare il male iniziale, i teologi poi hanno costruito sul male iniziale l'ira di Dio. Capite cosa hanno fatto gli ebrei, pur non conoscendo ovviamente ancora la redenzione? Ma hanno visto che ci sono persone sante che hanno, fra virgolette, pagato per questo peccato delle origini. E allora paga il povero, paga lo schiavo, paga l'innocente, paga la persona giusta che viene condannata. C'è troppo, si paga troppo questo male. E allora deve essere stato un male tremendo. Capite qual è la logica? Dunque si parla del peccato originale non in base alla conoscenza dell'azione o dell'evento originario, ma in base alla gravità che le conseguenze producono. Allora si dice che la cosa è stata disastrosa. Fra questi elementi disastrosi si infilano dentro alcuni che i contemporanei dello scrittore sacro possono constatare, i giganti c'erano. E allora al bambino piccolo si diceva, vedi quello lì? Sì, sappi che le origini di quel tocco di Marco Antonio lì si trovano là e c'è la testimonianza di questa gravissima disobbedienza a Dio. Un modo di far teologia. Quanto fosse seria, possiamo dirlo tra di noi, poco seria. Poco seria. Molto più serio quello che fa San Paolo nella Lettera ai Romani che dice... Noi abbiamo il nuovo Adamo, l'antico Adamo ci ha perso, il nuovo Adamo ci ha riconquistato. Quello ci ha venduti al male, questo ci ha comperati, eravamo schiavi del male, ci ha, ha pagato a paro, caro prezzo il nostro riscatto e noi siamo diventati liberi. È molto più onesto questo ragionamento, perché questo ragionamento si fonda su ciò che Cristo ha fatto non su ciò che Adamo ha fatto, che ne sappiamo noi cos'è successo. Io ho una persona adesso che da due anni, che viene puntualmente a San Marco alle 5 del pomeriggio, io ogni tanto non ne posso più. Come è avvenuto il peccato originale? Ma per davvero c'è stato? Ma cos'è successo? Dico, bambini, non so niente, ma non è scritto sulla via. Sì, ho capito io, ma sono miti questi quanti. Non sono narrazioni storiche. Ma qual è il frutto che hanno mangiato? Ma perché hanno coinvolto anche tutto l'universo? Dico non lo so, c'è il peccato originale chi lo conosce? Lo si conosce per questo tipo di ragionamento, ma non perché noi sappiamo cosa sia successo. Si può dire globalmente che l'umanità nascente ha fatto delle scelte che sono state configurate come disobbedienza del progetto divino stop, dire di più è tremendo, è temerario tutte quelle cose che ci hanno insegnato da bambini la mela la sessualità dove è scritta? la mela non c'è io amo sempre pensare che sia un'anguria proprio per smitizzare questa mela solo che l'anguria non nasce dagli alberi, invece lì si dice che il frutto lo ha staccato dall'albero. Eh? Questo, Ma forse quella volta le angurie nascevano dagli alberi. E non lo so. E poi la sessualità, siamo proprio nella pura follia dell'invenzione. Non esiste. Non esiste peccato sessuale nel, nel racconto, diciamo così, dei peccati originali. Se voi avete notato, casomai... Uno squilibrio nella sessualità è una conseguenza, ma non è il peccato. Abbiamo visto l'Amec, abbiamo visto Caino, peccato è la violenza dell'uomo sull'uomo, è la sopraffazione. Stiamo vedendo qui il peccato e la sopravvazione del maschio sulla femmina, dell'essere superiore su quello non, non, non grande. I figli di Dio fanno quello che vogliono, sono angeli nei confronti delle figlie degli uomini. Non è un peccato sessuale, è il disprezzo dell'individuo. Io solo valgo dieci di voi. Chiaro il concetto. E questo è l'errore. Vabbè, noi però siamo eredi di una cultura e di questa cultura facciamo tanta fatica a depurarci, pazienza. Insomma, a Dio gli si è rotta l'anima, dice basta, questi qua me li faccio fuori, sono pentito di averli creati. Ma la cosa che impressiona di più è che assieme agli uomini o all'uomo viene coinvolto il creato. Padre eterno fa fuori tutti esterminerò dalla terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche il bestiame, i reti, gli uccelli del cielo perché sono appetito di averli fatti al di là di questo mito stiamo leggendo dei miti noi a livello letterario che cosa si nasconde sotto? un concetto tragico che nel peccato fatto dall'uomo viene coinvolta la creazione anche la creazione resta sporcata Difficile da capire questa idea. Oggi forse, se questo nostro carissimo confratello di tremila anni fa vivesse con noi, spiegherebbe molto più facilmente che il peccato coinvolge anche la natura. Guadagnare soldi sulla pelle degli altri è un peccato, e lo si vede. Se, se, perché io non lo so, se... La mucca pazza, invece che essere un mito è per davvero una malattia, perché adesso si cominciano a sentire voci molto discordanti in merito, ma lo si vede. Per guadagnare quattro palanche in più si contamina il bestiame, dandoli farina animali. Conigli e galli che mangiamo sono pieni di ormoni e di antibiotici, non ci fanno bene, ma... Invece di allevare un animale nell'arco di un anno, bastano quattro mesi e diventa ciccione come se fosse di un anno. Allora è chiaro che si guadagna di più perché quattro mesi in un anno sono tre cicli e quindi ho tre polli, non un pollo solo. E se io vendo tre polli è chiaro che guadagno tre volte tanto. In nome dei soldi si rovina la natura moltiplicate con tutti i fenomeni che conosciamo e qui vediamo che veramente è il peccato che sta distruggendo l'universo secondo l'ottica biblica se l'uomo fosse meno avido avesse un senso di sobrietà maggiore certe cose non succederebbero sembra infantile questo ragionamento ma provate a contemplarlo con un pochettino di pazienza e vi accorgerete che allora il concetto che questo uomo aveva già intuito tremila anni fa è perfetto. Il peccato dell'uomo non contamina solo l'uomo, contamina anche il creato. E Paolo ce lo dice fuori dei denti, non siamo solo noi credenti che aspettiamo il ritorno di Gesù, parusia, ma è tutto il creato che geme per giungere alla nuova creazione. Sono concetti che presi così sembrano fantasie del mondo antico, ma se voi rivisitate questi concetti da un punto di vista esperienziale nostro, comprendiamo invece che questa gente aveva già capito molto bene qual è il meccanismo del male. Quando uno fa il male, rovina se stesso. Noi invece siamo stati educati, quando fai il male, fai piangere Gesù. Non è scritto da nessuna parte che quando l'uomo fa il male, fa piangere Dio, che li fa girare i venerdì, vedete qua. Perché il Padre Eterno dice, il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Seccatissimo facciamo pulizia, allora il diluvio che cos'è? Stando a questo versetto è una pulizia, vera e propria. E guardate che non è un concetto da buttare via, perché vi anticipo qualcosa, andate alla linea 159, poi facciamo pausa. C'è questo scrittore sacro neotestamentario, lontano discepolo di San Pietro, che scrive a nome del maestro, a nome di Pietro, e quindi si fa passare per Pietro. Le idee sono petrine, su questo non c'è dubbio, ma l'autore sappiamo che è uno scrittore sacro della fine del primo secolo. Chi vi potrà fare del male? se sarete ferventi nel bene, leggete attentamente questa frase, il demonio, non preoccupatevi, chi vi potrà fare del male se sarete ferventi nel bene, e se anche doveste soffrire per la giustizia, questa è un'espressione tipica del cristianesimo per indicare la persecuzione, Beati voi, non vi sgomentate per paura di loro, i persecutori, né vi turbate, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre, questa l'avete sentita tante volte dal sottoscritto, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Cristiani ignoranti nella Chiesa non devono esistere. È scritto lì, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Cioè ogni credente dovrebbe essere in grado, a livello minimale, di spiegare teologicamente la propria fede. Non si chiede che faccia dei trattati, vi si dice a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che c'è in voi. Bene, tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo è meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. In spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi... Avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua, figura questa del battesimo, che ora salva voi». Esso non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Tradotto. Cosa ha fatto il diluvio? Pulizia generale. Cosa fa il battesimo? Pulizia generale. Come l'ha distrutto il peccato, qui viene distrutto il peccato. Purtroppo questa è un'idea catechistica, non teologica. E quindi questa idea ha attecchito molto di più nel cristianesimo. E noi ancora oggi diciamo che il battesimo è Cancella il peccato originale, se ci sono peccati attuali, perdona anche quelli. Quindi il battesimo è un lavacro. Sì? No. No. Perché se la mettiamo su questa linea, è finita. Facciamo diventare un sacramento, semplicemente un qualche cosa di moralistico. Se noi invece recuperiamo da San Paolo, al capitolo sesto della Lettera Romana, il concetto di battesimo, allora ha senso anche il perdono dei peccati. Ma il battesimo è essere inseriti in Cristo, essere una cosa sola con Lui. Noi diventiamo, perdonatemi il paragone biologico, noi diventiamo una cellula del suo corpo. Il battesimo ci fa diventare una parte integrante del suo corpo. Per questo motivo il discepolo di Paolo, che scrive la lettera ai Colossesi, dice noi siamo già risorti. Perché? Perché lui è già risorto. E se noi con il battesimo siamo una cosa sola con lui, perché siamo innestati dentro di lui, è chiaro che Cristo non ha tutte le cellule risorte tranne la mia. Sono risorto anch'io, allora la risurrezione futura sarà manifestazione di ciò che io sono già. Quella non sarà per me una novità, sarà semplicemente un svelare la mia identità. Ma io sono già risorto. Questo è il battesimo. Allora all'interno di questa logica può collocarsi la logica del lavacro, ma il battesimo non si identifica con il lavacro, il lavacro è solo una parte del battesimo. Amen. Siccome fa parte delle cose sacre anche il caffè della domenica mattina, noi ci vediamo a che ora? Dieci e un quarto?